Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007, vuoi parlare è normale? Perché io sto parlando normale, sei tu che fai? Ciao a tutti ragazzi, ragazzi siamo, um... siamo tornati su Paper Mario di Rigami King. Nella scorsa parte uh, siamo andati in paradiso, abbiamo fatto backtracking. E niente, ora dobbiamo seguire Kamek. Uh, vi ricordo di iscrivervi e di... Vai, vai. Cos'hai il canale? Iscrivetevi e rispondete uh, al sondaggio. Uh, uh. Ok, vai, seguilo che ah, siamo se più andare. Non lo seguire nel caso di Bowser, guarda che c'è un costume. Sì, va bene. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Eccoci qui, entra pure Mario. Non voglio entrare, perché voglio vai, prova provo entrare? Prova a uscire. Cos'è però? Abbiamo una eh, Una porta perfettamente normale. Una bocca per perfettamente normale. Beh, entraci. Oh no, era tutto un piano di Kamek. Ma ah, invece no. No, il sumo bros, adesso è pure in 3D No ah. Beh, è confermato, c'è davvero un bestione Beh, è confermato, c'è davvero un bestione armato I fulmini che blocca l'ingresso Che sollievo! Non era solo la mia immaginazione Cosa? <ride> cioè, ah, lui ah, lo sapeva Eh sì, lo sapeva, voleva testare per... A, qua so A qua sotto non abbiamo alcuna possibilità E questo soldati origami mi hanno confiscato la, la scopa volante Come facciamo ad arrivare lassù? Pensa, Kamek, pensa! Olivia sa volare, papà. Dzz. Quel tipo timido mi ha rubato quella, quella maledetta. Oh, e' sua di una nave, la sua birbosità. Non sono mai stato tanto felice di vedere Bowser Jr. sferciare come un matto fuori dal nulla sulla sua clown. Junior, perché grazie ad essa raggiunge quella nuvola sarà un gioco da Bowserotti. E oh. ma muore, Sì, ora muore. Yay! gli yay, oggetti Cos'è la prima volta che ci spoilerano il boss Oddio, è morto Patroncino, il suo corpo, la sua canzone. Ah cap Non capisco qual che sta, tentando di dirmi Sto cercando di svivere. <ride> Patrongino, se riguarda il suo stato attuale, le assicuro che ne siamo ben conscienti. Purtroppo non è... né lei il suo veicolo sono in grado di, di aiutarci. <ride> Quindi adesso la spaziamo via. Scusami, Kamik, ti sembrava fuori luogo, ma sei mai stato insomma in una delle fonti termali. Ah, sì, ora lo curano. Sono davvero efficaci, forse Bowser giù per me. <ride> È letteralmente spezzato. <ride> C'è cioè, più pezzi. morto di Bobby. Bobby almeno esploso. Appunto, lui è esploso. Di solito le bombe rispandono, mentre lui è tagliato a un bar. hai ragione. Ok. Per tutti i cupe, ha ragione. Quelli os ossequiosi, Todd. Mi hanno dato un opuscolo sui poteri ricostituenti della fonte della purificazione. Vicino all'ingresso. Ci siamo appena stati. Mo' gli raccatta così. <ride> Ma è tutto sporco. Presto, con i brandelli entrare. del padroncino alla fonte della pu. Purificazione prima che i danni siano irreversibili. Lo sono già, serve la colla vinini che è tanto scotch. E nemmeno non quello basterà. Scotch. Se i mi miei calcoli sono esatti, presto potrò tornare a volare e seminare il con a destra e a manca. <ride> ok, allora andiamo una Che bello, possiamo. Dai dai dai, ignorare Kamek adesso. Kamek, oddio, è, è stranissimo senza la scopa. È triste soltanto. Che mm. stai facendo? Yeah. Ok, questo questo posto è pieno di binari Binari Sì, te, ti dicono sempre che cosa devi fare Non ti lasciano esplorare Comunque lì sta tipo un, un, un, un caffè oppure un laboratorio Ok Un attimo no, no non li posso far cadere tutti Mica fanno canzoni quindi non te ne frega Tipo erano quelli che facevano questa host Oddio Ammettono gli origami qui Oddio Beh Olivia è entrata quindi No non ditemi che qualcuno ha prenotato la fonte Scusate abbiamo una piccola emergenza termale Il nostro amico è a pezzi Sarebbe un grosso problema se saltassimo dentro con lui O anche voi avete degli strappi o dei traumi cartacei Uccidiamo no, Non ci sarà nessuno Ok, non sono né trappati né traumatizzati Un po' esasperati <ride> però sì Le termine sono servite a molto din din din din Battaglia din evento din Così no, non si arrabbia nessuno Battaglia uh, evento Evento Evento, cioè un evento Mini boss Ok Ma vai, vai um, sistemali Sì Sì Stemali però Sì, sistemali No, no, sai che puoi fare, sai che puoi fare? Là il guscio già chiuso, mettere uno dietro E quale faccio? È sicuramente Appunto, io voglio fare quello Quella è sicuramente la fila da fare col salto E eh, lo so, ma non, non riesco Guarda Come dovrei fare? Così. No. Perché? Vabbè, almeno Oddio allora devo riempire tutti e i martelli uh, scarpe dorate ok e usa, usa il martello di fuoco eh. martello martello lucente martello lucente martello dorato prima devo usare questi schifosi allora vediamo non moriranno mai col quello cioè, lucente come che si chiamano placupa si sì. Beh almeno gli sniffi, gli usa, altri uno rinchi. più forte, sennò ti fanno malissimo Proviamo quello dorato Se muoio con quello dorato usa quello vistoso No a sto punto uso quello di ferro, cioè dono di fuoco Vedi questi sono già stanchi, quello di fuoco farà malissimo Così Se lo mostriamo... sai quanti fa? Beh, lo mostriamo pure quello di fuoco a sto punto Usiamo quello di fuoco Oddio. Non vanno nemmeno a fuoco Magia uh, Interesting Oh no Meta, meta. Oddio Oddio Touchdown ho tolto 90 vi di vita Oddio Eh oddio si sì. Qua comunque non ce n'è una precisa Basta che metti mm, Chissà dovrei, dovrei metterlo <ride> Ok questi faccio con le scarpe uscenti normali Eh la usa un martello normale Secondo me basterà Non posso Come non puoi? Non posso usare un martello Sì che puoi e Sono troppo lontani Prova Vedi Ok Posso usare il lanciartello se volessi A uh, questo punto rimetto uh, Non usare perché sono Stupido Scarpe Scarpe normali? Sì dai Tanto quando sono stanchi hanno meno di metà vita, esatto Non dirmi che andate No Ah, ok Yeeey! Vabbè, è stato facile uccide. Adesso Mario dovrebbe recuperare vita, no? Intanto prendi quei soldi <ride> L'ho preso durante la cazzi Ah no, non era la cazzi, no, Sweet okay. monies. Bene, ora stai fermo Ecco, è morto Mario uh. Sì, magari lo butti in acqua Eh, ok Ora padroncino. Di fronte. Ora padroncino, si assicura di immergersi completamente. <risa> è, è morto. È bene, sta funzionando? No. Sta soffocando. Oddio. Ah, è di nuovo tutto intero. Forse dovrei dare un voto migliore al termine del paradiso nel sito delle recensioni. Non sono stato io, non ho distrutto il castello questa volta. Sono venuto qui per aiutare papà. E un secondo dopo mi sono ritrovato a pezzetti. Lui cosa ci fa qui? Siamo per fare a botte? Perché sono sempre pronto Forza I, i, i gli schiagnazzi di Bowser e i Todd ora vivono insieme Quindi eh Olivia lei si chiamava e paradiso se ne stava. Una ragazza origami con un cuore piegato Non lo sogniamo ai masteri Che ci avevamo separato Perché si è, si è ubriacato tutto all'improvviso boh. Sembra un po' birra però quest'acqua <ride> qua d'eterme eh. in, in un certo senso Oriami ha ragione padroncino Abbiamo cose più importanti da fare che affrontare Mario per la Cioè risolvere i problemi anno. di amore e di consiglia Consiglia? Sì No Se, Una se vuole amore. aiutare suo padre Può in iniziare facendoci entrare nel suo castello Che richiede l'uso della sua clown Junior Ma faremo a botte con qualcuno? Eh sì con quel ciccione su Mobros là sopra E' più di un'ora che non faccia botte con qualcuno sprichiamoci. Con chi hai fatto botte prima? Lol è distrutto Ah, no. Buttala con un card dentro il coso Accidenti, questo stupido rottame non funziona mm, Anche se è nuovo E di nuovo tutto intero è ancora troppo spigazzato per volare Ed è ancora tutto, ancora tutto sporco Sua mocciosità <ride> Non so pensare cosa direbbe padron Bowser se la, vedesse, se la vedesse in questo stato Ma se le terme sono magiche, scusa, buttalo dentro <ride> Mi sa che di volare non se ne parla E neppure, dannazione e le pieghe, le macchie, le grinze. Un bel bagno alle fonti termali. E passa tutto, ok? E poi ci prendiamo tutti i timbri e pure il premio. Cosa? Mm, mi Perché tutti parlano di Yoshi? Ma chi? Ma <ride> chi? Ci prendiamo tutti i timbri e pure Dai, il partito. premio. Mm, vai. chi? Eh, già letto. Magari presta non un po' di attenzione Non è venuta un'idea, non hai detto questo L'ho detto ci sono, ci, sono un, ci sono altre fonti come questa alle Terme Paradiso no? Ognuna ha con proprietà rigeneranti uniche La risposta è davanti al nastro al, no, al nostro naso con mm. i nostri baffi. <ride> dobbiamo visitarle tutte, padroncino Sì, si è rotto gli salti sulla mia schiena Forza, voi due Dobbiamo trovare le fonti termali giuste Per, per togliere a padroncino Bowser Pieghe, macchie e grinze Ci saranno altri panni mi ricorda quel livello del mondo di... E niente, di niente Olivia a mezzo secondo subito si riforma tutta <ride> la, la testa, la, la faccia ritorna normale. Ah, è no, solo Kamek, non È eh, oh, vai non di là. Bowser Jr. Dove proprio. vai? Perché dall'altro lato sta sì, sicuramente. Sì, ma dobbiamo ancora esplorare bene questo. Uh, comunque, che stavo dicendo? Mi ricorda il livello uh, di Super Paper Mario in cui Olivia... Uh, in cui Peach deve... Deve. Eh, Devi farsi svegliare con una mela. il dovere. 7-3. Eh, uh, labs. Andiamo a vedere. Divertitevi troppo là dentro. Ma è un laboratorio che ci troviamo a È morto. Eh sì. È bianco. Sì. Questo è un todangelo, professore. Ah, Fiu. Grazie mille Mario. Pensavo di rimanere là incastrato per sempre. Ho oh, oh, oh, visto che eri mortale. Sarebbe stata una tortura. Ti trovi in una delle succursali del centro di ricerca di questa zona, Terme Paradiso Allora Mario, vuoi Telefax portarti? No No, fino a quando non mi dici che... Ah, <ride> wow L'unico Todd delle Terme Vai. Paradiso Vai, <ride> mi sembra giusto Tutti gli altri Todd lavorano qui, li, li avranno aiutati Vai, prendi quel tesoro senza farti... Ma abbiamo già visto la punginella Sì Che fai? Oddio, è strano Oh, ok um, facilissima non hanno neanche attaccato eh, apri aspetta pr prima che me ne dimentichi e lì sta pure un altro ok ora ah, si è bloccato uh, ok ok ora spostati però prima che ti attacca attacchi prima che ti attacca attacchi <ride> Uh, perché una bandierina sta qui? Boh, non può stare lì? Strano design. Che le fai tu le regole mo? Sì. Eh? No, io tu. sono Dio. Io sono Dio. Tu sei scemo. Sì. Pulizia. E pure, pure Mario aiuta a fare le pulizie. Pulisce i clienti. Letteralmente. Cos'è un mini Goomba? Un Goomba normale. A me sembra un po' piccolo. Ecco sì, no, come ci salgo? Sei abituato agli origami che sono enormi. No. Si sì. cos'hai tu? Uh, si sì, è sempre quello, vai. Non è. non è un dialogo utile, diciamo. Invece si. Sì. Vedi? vuol dire che quello snippet uh, fa parte dello staff oddio no, no non voglio andare avanti ok ah ok non si va avanti mm. Mm. Uh, ah ok uh, tutti i uh, cartomani uh, stanno qui le statue più okay. caso. che c'è non sto di usare la scopa, voglio tornare al mio strumento abituale, il rastrello. Rastrello. Vuoi comprare quello? No! No! Il ricavato sarà devo Devoluto all'acquisto di un rastrello per il sottoscritto. No? Vai! Oh, andiamo! Ora non saprai mai cosa ti sei perso e soprattutto non smetterò mai di usare la scopa. Okay. Oh, sono solo 10 minuti che ne sai magari sta pagando un mutuo <ride> non lo uccidere schippalo tranquillamente tanto anche se mi colpisse oh ehi hey, stavo solo facendo una delle mie, mie pause da 15 minuti è un diritto è scritto nel contratto ok Ok, Todd Angelo me lo compro. venire irresidibili, dato un'occhiata. Che cos'è? Vistoso, vabbè ce l'abbiamo già. No, eh... oh, so assai sì. però Ottima scelta. Ora non abbiamo più soldi per la scopa di che quello. Fai Come fai... facciamo? Il rastrello. Tieni questa stessa sconto. Oro, uh. Di già. 50%, buono. Sì, va bene. Cos'è che è apparso? Non lo so. Aspetta. Tanto ce l'ho già equipaggiata. Scarpe uh, di ferro quanto costa mm. Il ferro salto mitico. Compralo, compro, compra. Guarda è belle, guarda. E poi mi sa Perché che. le posso comprare? È l'unica. l'unica Basta, basta, che ne compri. Due. Mi e sa, cioè per ora è l'unica cosa mitica che possiamo comprare punto i martelli li abbiamo tutti trovati in giro Beh, vai di nuovo lì che ci sta il blocco okay, devo andiamo a un'altra parte di qui Sto spunz Vuole 10.000 soldi wow, wow il, castello il castello di papà, papà è un mass massissimo è schiantato massimo. è un masso dove vai? Wow il castello di papà e è un masso io, il castello di papyrus di papà è un yes. masso un sasso il castello di Bowser Comunque quando hai tempo libero ah, è no, bloccato libero. Quando, quando hai tempo libero vai no, nel va. deserto e grinda un po' di soldi No Che ci servirebbero Lo faremo in una parte extra si sì, va bene non arrivo Beh abbiamo, trova abbiamo trovato il modo per grindare soldi anche questo per Mario Nell'altro Paper Mario era prendere la gigliola, <ride> catturarla in una carta e vendere la carta. Non ci puoi salire, devi, devi andare da là. Più avanti, suppone Niente. Ma adesso vai indietro. Vediamo se... Qui sta qualcosa di interessante. No, tra i quelle isolette là con... Ah, è? Uh. su cortesia 40. Sì, è quarenta. Eh no, non mi sono perso, stavo solo a il panorama. Sì, si era perso. LOL. Ora appena scendo... Convenenza, cortesia qua. Ah, non fa più parte. nooo Ma che te ne frega madò? Lo volevo visualizzare. Vabbè. Finalmente sono salvo. Convenenza, cortesia e qualcosa... Sì, va bene. Mi vado dietro al bancone. Uuuuh, guscio duro... Uh. Aspetta, sai qual è? Vari qual è suoni, quando Mario salta cammina... Eh, questo è, una, una, è un ex Allora, cuore oro o guscio d'oro? Um, per il momento prendi il cuore. Pi più cuori sono sempre ben accetti. Più meglio. Oh. Va bene. Okay, Grazie pipaggiolo. mille. E, e dopo, appena Prendiamo troviamo... i suoni? Il coso no. dei suoni? No. Che coso dei suoni? Quello che, ha, che può vendere. Eh. Il furto sono un sacco di soldi quella è una cosa estetica non è sì lo so prevedi no ah ok questo è un bar sicuramente Eh sì il laboratorio l'abbiamo già visto non dovremmo entrarci vabbè io ci entro tanto per fare i dialoghi o robe del genere ok non mi divertitevi troppo come ci sono gli angeli Todd Ah ma, ah, ma quindi sono una divisa Vedi, sono fatti tipo di. di... <ride> carta <ride> Anche se anche loro sono fatti di carta Can però proprio. Sono fatti di carne Caffè termale. Uh. Mm, non voglio oh, sprecare no. i soldi per ora, sinceramente. Stanno bene? Quindi bye io bye. direi di andarmene basta. Cosa hanno di importante da dire questi niente. qua? Non hanno mai niente di importante. L'abbiamo fatto solo perché avevamo i soldi in eccesso e perché no? Giusto per vedere. So che qua non conviene più non conviene. meglio ancora tutti i nostri soldi. un Guscio d'oro, cuore d'oro. Ti a i soldi? Si. Sì. Ti ha mostrato i soldi. Si sì. Ah. Ah, un cliente, sono subito da te. Che c'hai? Cos in Cos'è un cuore pv max? Sì. ci stai non comprare. Lo vuoi? Eh. Mm, ci servono 10.000 soldi adesso per comprare un cuore pv 20.000 soldi. <ride> 20.000 soldi Perché? 500 rastrello pv Mats e le spire eh, il rastrello per ora non ci interessa uh, qui ci siamo già andati? no ok andiamo avanti cos'è un altro termo? Potresti leggere il cartello una volta tanto tira cosa devo tirare? Ah, un toad. Toad. no uno sniffy uno sniff non sto battendo la, fianca, la fiacca, sono solo scivolato. Ecco, sì, sono scivolato. Quello eh, va all'altro eh. bar, sicuramente. Ti ricordi che c'era un altro stand? Fonte, Fonte della giungla. Ah, ok. Sì, è lì, un'altra terma. Una terma, sì. Che vedi cosa vuole sto snippet, cosa vende? E poi andiamo lì. Per il pad. pardoncino. Uh, queste Carappe ne copre solo una no no no no no no no mm, ah ok sono sempre la stessa cosa quindi cioè non c'è non molta varietà in che senso? lanciartello eh, cioè c'è c'è c'è il uh, il salto che okay, va bene per uh, il salto normale il salto che va bene contro gli aculi eh, uh, il martello Ma il martello lunga, che funziona, funziona come un salto e, e, e poi sempre le stesse cose però continuano a diventare sempre più forti non c'è molta uh, varietà ok beh andiamo a fare. Uh, a scendere in pari Vai, entra subito dentro. Oddio, ho distrutto tutto. Sì. Un morto esploso. Oh. oh mio Dio, cosa sta roba. No, ho degli incubi da da Paper Mario, da Super Paper Mario. L'albero, ah. quello enorme. Wow, guarda, guarda che albero enorme. Che albero pensi che sia? Qualcosa di strano. Pensi che le terme si trovano al suo interno? Sarebbe fantastico, ma anche no. Fantastico niente. Quello è il padre di nonno fusto. bisnonno fusto. Oh no, non possiamo andarci. Accidenti, il ponte è in agibre. Perché troviamo sempre i ponti rotti? L'enorme albera ha qualcosa di strano, ma da qui non possiamo andare a controllare. Mm, vedete quel pa passaggio? Forse mm, okay. che è.. C'è un altro modo okay. per arrivare. Dopo. Oddio, mi dopo Qui non c'è niente? Ok. No. Quello secondo me è tipo il punto di ritorno. Il punto di non ritorno. Mm, certo. Soldi. Solds Dove che l'ha visto l'altro... Ah, ok. Quello. No, adesso ci perdiamo nella giungla. Stanno affogando no. due, nella melma. Devo attivare il radar per le cose. No, ok. Oddio. Oh che vegetazione lussureggiante. Queste terme in paradiso sono davvero eccezionali. Non vadano proprio a spese. In ogni modo sospetto che quel sentiero ci possa condurre dall'altra parte del ponte. Okay. Perché ci dobbiamo avventurare in questa roba qua? Effettivamente ora stiamo andando al contrario veramente. Mm? Vabbè. Andiamo. Mm. Esploriamo queste cose perché possiamo... No, è finito. Ah ehm, dobbiamo fare una scelta Penso che dobbiamo andare qua Sarà il mio intuito origamico Dici Beh io credo che si debba andare qua Sarà il mio intuito camechico Ok io io ho allora... sempre ragione a quello di sinistra Sono abituato a non essere ascoltato perciò ti dà la possibilità di pensarci Sei sicuro di andare? Sì Come no? Un attimo vedo cosa dicevo. dice pure lui. Lei. Ti vede il mio istinto, ok. Vado da Kamek allora perché lo chiedono entrambi. Pensavo che Kamek si tasse è quello sbagliato. Ah! Saggia decisione. Saggia Vuoi decisione. Andare... Lei è triste. Cioè, c'è qualcosa che non va. Nessuno prima doveva dove dato, ascolto il mio consiglio. Ora mi sento un po' nervoso. Avete sentito anche voi? Io ho visto! Pure <ride> è stata solo la mia immaginazione è stata la tua immaginazione Olivia torna alle terme a dormire ubriaco la no. olivia dobbiamo fare un'altra scelta dunque dato che avete avevo avuto ragione la prima volta come sempre oserei aggiungere presumo vorrei darmi ascolto ora devo ascoltare okay, Olivia allora hai imbro ha imbroccato il primo bivio ma stavolta vado ad avere un buon presentimento Yes, Hihi, ti posso assicurare che questa è la via giusta Se non mi interessa Allora, allora Olivia eh, Anche se prima potrei essermi sbagliata E vai anche se andiamo di nuovo quel fruscio Fruscio Cominciava ad avere una certa FIFA 18 19 20 Cos'era quel rumore? È eh, la prima volta che non aggiungo Questi rumori inquietanti hanno sono un buon segno? Non penso proprio Secondo me abbiamo sbagliato House. House. Milhouse Straub. Milhouse Maus Ma house Maus Non Ma house Ma house Yeee yeah. Non venite Tongue. qui e In passata la sua vita davanti agli occhi Sapevo che dovevamo andare dall'altra parte Sapevo che avrei dovuto scegliere il college invece che Bowser che è una professione Bowser no, dai, quando di... tutto ciò questo sarà finito andrò in pensione Cominciare a comprare una barca e addio a tutti chiamatela crisi di mezza età ma farò così <ride> mezza età e eh, Bowser ha neonato quando tu eri adulto non ci posso che... tenere, pure... no, ok. <ride> <ride> eppure avevo un così imbron presentmento ed ecco di nuovo quell'inquietante rumore tra il fogliame forse è per questo che ho scelto questa via perché adoro la suspense Beh, perlomeno nessuno si è fatto male, Kamek si becca una barca Mica <ride> ce l'ha gratis, la deve pagare Vabbè, oddio Oddio No, non c'è, no, no, no Invece si sì, scusa Pure per la cambia Sì mo dobbiamo trovare un blocco salvataggio velocemente Piantate mm, tenaglia Piantate in, in realtà che fai? Devi solo girare. E ah, cioè sì. è così facile. Meh, non farlo stupido. Cosa, non farlo stupido? Uh. Sì. More. Scusa, mm. fai una cosa. Metti i tre da un lato e quello dall'altro. Quale? Cosa? Yes. Questo. Questo. Devi, anche. Devi, ah, così. Scusa, così. fermo. Fermo così. Fermo, non fare niente. Prendi questo. Questa fila e girala. Scusa. Ho bisogno di tempo. Così me lo spieghi. Cosa vuoi? Gira questa fila. Così. Quella dove sta il tizio. Allora, faccio così che è meglio. Non. Fermala. girala giusto una volta. Ok, adesso prendi le cose e le tiri giù e poi giri così io direi così non hai capito cosa volevo dire non ho capito niente di quello che stai dicendo perché tu fai senti non hai capito e non ho capito neanche io fa niente Ora vedremo cosa fa questa cosa. Comunque è piantata in aglia, non pianta Lo so. Stavo scherzando. Magia e questi muoiono. E ora c'è solo uno, bene. Botta d'ape. Aia. Ah, yeah. Questi sono quelli di Mario uh, 3D Land. Vuoi dire, forse Mario Galaxy. Apiciccia. Apiciccia, sì. Nel senso cosa. che un ape è obesa non sta nel Mario Galaxy. <ride> ha sbagliato, ha usato la scopa invece che la bacchetta. Punture, vabbè. Ci si può scambiare. Sì, va bene. Si può sbagliare, no? Perché tu sbagli a premere i tasti. No? Di solito gli assistenti li, li comandi tu. Ultima ondata, è vero. <ride> allora... Io direi di fare così Io direi no Io direi boh Io direi boh facciamo così <susurra> E motira quelli giù oh, Ok Oh Ehi ce l'ha fatta ha detto un Todd <ride> Come dire ah non ce la fa mai finalmente una volta uscita Ok speriamo col, col eh, che colpisca questi non moriranno. Sì, moriranno. Guarda come muoiono. Vabbè. E il martello dorato. E questi sono morti. Yay. Ah. Uh, mille monete. Tra un po' possiamo comprare... Una barca per Kamek. No, nessuna barca per Kamek. Ma quindi la prima volta era giusto? Non lo so. Ah evita adesso Frush frush frush Oh non sono stato io è stata la cespuglia Fail Yay Porto contro sfoglio Oddio 40. Sì, scappa Scappa Ah, devo premere B Ah, per ucciderle devo farmi mangiare <ride> uh, Non penso sia un modo ottimale Però potrebbe Cosa sta qui? Yeah, siamo dall'altro da lato della giungla Sì, magari mi fai vedere uh, ah, Cosa lucente Cosa lucente, ok Questo, no? Vedi quello di sopra, sopra Ok, questo è questo Ok Ora tanto si vince per forza Ora quello di sopra uh. ah. ah good Guten Tag Questo <ride> The oh, Life of oh, the oh, Devilish oh, Simur oh, oh. Ah bisogna farlo per forza allora Sono cambiati di nuovo Ora sono semplicemente una mano con, uh, con questi Secondo me i cosi, I simboli in giro indicavano uh, I cartomani che ci mancavano Perché se no non si spiega Cioè che, che Perché Tira punto. Ah non è obbligatorio per niente Allora È un tesoro e basta Vai ah, bene Mausa Junior Ma non è così È tutto arrotolato e strappato È così Ah sono io Non sono niente male Niente tali Nessuna grinza Nemmeno un po' di sport ok questo, questo, è il primo, questo è il primo commento per. a un serviva uh... fare un commento. Bausa Julien. Bausa Julien. Bausa Julien. Vai adesso, avanti. Posso arrampicare? No. no. Uh, Uno strappo enorme, tra l'altro. Ah, siamo gir Abbiamo girato in tondo. Eh sì. Uh, uh, Bell'infusto ah, ah lo troviamo adesso Bell'infusto e non lo fusto riparato Ma in 7 non è tanto uh, Cos'è? Sono quelle mitiche Quelle di cui ho comprato due Quelle di cui ho comprato due Capisci? Ne ho comprata una No, ne ho comprate due di quelle, di quelle scarpe, ho, delle scarpe normali ne ho comprata una. Perché ti ho dato a non comprarne assai? Cioè, guarda quante ne hai ora, quattro! <ride> no, quattro incluse quelle... le altre. Vabbè, andiamo qua a queste. Uh, Trova un blocco, siamo oltre il tempo. Oddio, sono due nemici. Ma ah, mi sembra facile, invece no, perché ho visto male. Allora... Vediamo che si può fare. No, è sparito. <ride> ah, solo se la muovo si... Si mette, poi ti dice subito. Eh? Hai sbagliato. E come ho fatto ora? Perché eh, hai che messo sono... No, possibile. lo so, sono stupido. Ah. usa un po' di quelle scarpe di ferro. Quelle mitiche intendo. No. Eh, sono po'. nemici normalissimi e non sono nemici... Stallinari Un attimo, come si chiamano? pianta piragna, pianta piragna Salterella Salterella Ok Ora scegliamo quelle o quelle martello lucente, metti tutte e due Non posso metterle tutte e due Ok sono forti Magia contro queste vabbè sono morte Sì. Vabbè ce n'è almeno una di ogni tipo Oh mio dio che è sta combo Ah è morto okay, Ora quella salterella non... palla di foglia che? Palla di foglia palla, palla di, di fuoco. fuoco Comunque quella salterella non ha potuto attaccare Vabbè Fa... Queste non sono nemmeno stanche Sopravviveranno pure sto attacco A meno che Kamek non le prende bene Ok meno male Ok Va bene, quindi le piante piranha in questo gioco non sono differenti dalle piante piranha falò. Perché sono la stessa cosa. Ok, ti prego, corre adesso. Trovo, trovo un dannatissimo blocco. Non <ride> c'è da nessuna parte. Una mm, radura ma non vedo traccia di fonti termali. Il sentiero finisce qui. Tu finisci qui. Evitate. Ma un... sono nuovi nemici. Ti prego. Evita, le, le ritroveremo Non è l'ultima volta che le troviamo E eh dai però, non puoi farmi questo Dovevamo farlo, mi dispiace Finiremo mai, sta tanto di parte Ah, l'abbiamo già tolto! Secondo <ride> me se si fa così... Ma anche no. Scusa, gira quello di sopra. Cosa c'è? Invece... Ah, nulla, gira questo qui. No, no, guarda. Hanno risolto tutto. Genio, genio! no ho sbagliato scarpe ah no vanno bene contro queste vai non le vedremo mai attaccare queste ma anche no <ride> ma anche sì, quindi uccidiamole cerca di non sbagliare non hai fatto apposta non l'ho sono... fatto no, apposta no, no, ne sono sicuro. cosa non l'ho fatto apposta quello Te lo consumato. giuro, non l'ho fatto apposta sa quello. sa quello di fuoco Ok, sì, quello di fuoco dovrebbe essere super effettivo Super effettivo? <ride> sì Super efficace Lo no, so, ma super efficace di Pokémon, non c'entra Oddio E sono ma ancora tante. vive Mi sa che anni. hanno tipo 50 di vita Basta, quante Mettili in riga Slidy Slidy, Slidy Bye bye <ride> Come dice Mario al posto di Salong e Bowser Salong so e Bowser? Secondo me, secondo me uh, Dice Salonga Bowser Solo che il doppiatore ha letto Ehi al posto di A Ehi Ehi Salonga so Bowser Solong Bowser? Eh, appunto, Solong Bowser semplicemente. In realtà, in realtà Nintendo ha annunciato che dice. Solong King Bowser. Sì, è stupido. Cosa però. impossibile, come lo fai a dire? Solong King Bowser? Mm, non si sente da nessuna parte. Quante ondate sono? Sono tre. Mi sono sure. Almeno questa era facile da posizionare. Yep. Comunque.. Ah no, sono quelle no, non sono quelle che fanno schifo Quindi io direi di mettere quelle vistose, vistose. <ride> Quelle mitiche non le metto mai Quelle mitiche sono tipo il salto più forte che hai Eh appunto, cioè quelle le scarpe e Guarda quelle vistose, 40 danni E ancora non muoiono boh, Si, sì. fan Ma hai detto le piante piragna me... Vai, ah, beh, cibo, E farlo. Mi sa che le piante piragna sono il primo nemico di cui incontriamo Prima la versione carta pestifera Rispetto al nemico normale, se ci pensi, si, sì, vai. Oh, cari. guarda, top. Che cosa? Guarda, avevo zero danni tutto fatto. Ok, perfezione per la prima volta in anni. Perfezione, uguale me. No, uguale me. Me, me vai, la mia perfezione non è perfetta. Prendi 10 tu soldi, prendi tutti i soldi. No. Se sì, vuoi... Guarda quanti soldi ho. Sì, che cosa ti compri con quelli soldi? Vale, Sollevo la... la corteccia. Mi, mi prendo oh il... Appunto. Ho oh il cuore... No, Appunto. mi prendo il cuore, il rastrello dopo. Il rastrello è inutile. Vai avanti, ti prego, trova un blocco. Fai sto salto. Ecco, guarda, ti pareva. Ma anche no... <ride> Yeah. Oddio, sono apparse dal nulla. Beh, quella stava a fare così con la, la palla. Perché? Che cos'era quello? Un cateniaccio. Era lui a fare quei rumori tra il fogliame. Meno male che l'ho visto solo ora. Non sarei nemmeno entrata nella foresta. È uno dei più fedeli e spettati scanzi di padron Bowser. Tra in un modo assurdo. Sono sicuro che ne andrebbe matto. Gliene ordinerò qualcuno per farmi una sorpresa. Ah, ma, ma beh, sì. Mario, meglio starcene alla laga da questo qui I suoi morsi ci ridurrebbero in coriandoli mm, Mi servirebbero coriandoli No, sei pieno Ora trova un blocco Coriandoli Vai Vai Tipo come nei cartoni animati quando uno ha fame eh? no, no, Corri, corri, corri quando uno ha fame che guarda, sì, che okay. riesce soltanto a vedere Bene. il cibo intorno a sé Sì, vede tutto come cibo Non sarebbe meglio salvare la partita, ovvio Allora, Bene. nella prossima parte quindi Boh, Continuiamo sta giungla e roba Iscrivetevi, ci vediamo alla prossima, Ciao. ciao